Fare l'upload di un video dal proprio PC in Syncline 360. Si può fare se abbiamo un video che è un MP4 che non supera 25 MB, quindi di bassa risoluzione e sicuramente non deve superare un minuto. Clicchiamo Edit Tag, selezioniamo Video e selezioniamo Video video. Apriamo la cartellina nella quale si trova il nostro video e selezioniamo il video. Se abbiamo rispettato tutti i requisiti parte l'upload. Possiamo perfezionare il nostro tag immettendo la geolocalizzazione e scegliendo l'icona giusta. Salviamo il video e salviamo il tag.